Della, della nuova edizione. Noi abbiamo già avuto l'opportunità con Chiara di effettuare una, del, una presentazione nel, nel circuito del Caffè delle Arti dell'inverno scorso che ha avuto tanto successo a Catanzaro eh, nel centro polivalente e mh, non vi nego che fra tantissime presentazioni che abbiamo avuto, alcune anche di... Di, di livello importante insomma, e Chiara si è, si è distinta per qualità di contenuti e, e anche di, di stile narrativo e quindi mh, vi assicuro che insomma, se mh, in un contesto come quello della, della UBIC che per quanto nata dal 18 giugno ha già visto qui transitare il giudice Ingroia, Mimmo Gangemi, Giuseppe Lupo finalista Campiello e vedrà, ve lo anticipo per quest'inverno, Donato Carrisi, lo scrittore del suggeritore del Tribunale delle Anime, uno dei nomi più importanti del, del momento, vedrà Diego De Silva, non avevo capito niente, mio socio la Beve, uno scrittore importantissimo, Mario Lina Venezia, primo Campiello. In questo contesto quando scegliamo un, uno scrittore, fra virgolette, giovane, giovane per età grafica e non, non per qualità, è perché ci crediamo davvero tanto, e perché non consideriamo questo autore che possa sminuire la qualità dell'offerta, ma anzi, anzi arricchirne in maniera profonda, e perché magari c'è l'opportunità di, di conoscere alcuni autori, ed è dettata solo appunto dal, dal momento in cui questo autore viene, viene presentato all'interno delle librerie. Detto questo io mm, vi ringrazio nuovamente, e passo la parola a Gianluca che entra nelle pieghe del libro. Ok, ciao, io sono Gianluca. E, allora, Chiara è una nostra ormai vecchia conoscenza, perché già abbiamo presentato un libro, come accennava Nunzio, al Caffè delle Arti in via Fontana Vecchia a Catanzaro. E questo è, è un libro che comunque ho letto con curiosità. Con curiosità perché volevo capire anche l'esordio no? di, di Chiara stessa, perché questo libro, che adesso esce in versione rivisitata per i tipi della MGE, e eh, includendo questo secondo racconto che si, si chiama Non guardarmi. Allora, eh, un elemento che io ho desunto dalla, dalla lettura del libro e eh, che quindi accomuna tutti e tre i racconti di cui il libro si compone è una sorta, io l'ho definito, una sorta di catarsi violenta eh, perché eh, tutte e tre le prove eh, narrative muovono da, da episodi eh, negativi eh, che innescano come a loro volta ulteriori episodi negativi, che poi sfociano in questa violenza, che sembra quasi essere ineludibile, inevitabile all'interno del racconto. E su questo preciso aspetto, non come stile narrativo, perché è un po' diverso non era noir, mi ricorda molto Carver. Eh, Carver aveva questa cifra stilistica molto peculiare, nel senso si... Mh, durante i suoi racconti innescava qualcosa di negativo che tu già comprendevi dalla lettura e poi ti era confermato dalla lettura stessa non poteva non arrivare fino in fondo quindi sul, sull'epilogo negativo e questa stessa sensazione mi ha dato il libro di, di Chiara e, e quindi questo, questo destino buio che è una sorta di eh, quasi di, di, di fiume in piena che tutto quello che prende l'oggetto che, che, che investe poi lo trascina giù quindi in questo, quasi nell'inumano, nella, nella follia o nell'oblio della ragione appunto come il titolo ben descrive. Eh, il, il titolo cioè il, il racconto di Tordio si chiama Giustizia, eh, il protagonista si chiama Matt, eh, che noi conosciamo già in un uh, ospedale psichiatrico per via di, una, eh, di un esperato delitto che lui ha commesso, di cui però non vuole in nessun modo svelare le cause e le ragioni. E allora eh, accetterà m -m, pian piano reticente di svelarle solo al suo migliore amico, solo un po' prima uh, de della pena Capitale che gli è stata uh, inflitta, ovviamente oltre non possiamo andare perché essendo un, un noir eh, è giusto che eh, la fine, eh, il perché e l'episodio stesso che ha generato questo omicidio resti eh, sì, un enigma che voi dovete, dovete leggere nel libro stesso. Eh, il suo migliore amico, quindi Luke, avrà questa, questa opportunità di andare, di, di, di conoscere le vere motivazioni che eh, in pratica fanno passare quasi eh, Matt come un, una persona che non ha più senso. E eh, effettivamente così è, non riesce più a dare un senso alla sua vita per, per via, proprio di, in virtù di questo, di questo episodio negativo che gli è successo. Io eh, direi di intervallare, di non fare paneggerici esagerati, di subito con una lettura tratta proprio dal primo dei racconti che è Giustizia che vi leggerà l'autrice stessa. Buonasera. Dunque siamo all'inizio del racconto. Eh, dopo un, un incontro molto forte tra questo protagonista, Matt, un, un giovane che ha commesso un terribile delitto, eh, Abbiamo questo incontro molto brutto con eh, l'ispettore e la, la vedova dell'uomo che lui ha ucciso in un modo brutale e eh, dopo un, un pugno ricevuto da, da una guardia eh, Matt rinviene urlando. Aveva avuto un incubo, come gli succedeva tutte le notti da otto mesi circa. Evidentemente era passato dalla perdita dei sensi al sonno, ormai si era abituato a quei svegli. Nell'ospedale psichiatrico dove era ricoverato pensavano tutti che gli accadesse per quello che aveva fatto. Non sapevano che invece succedeva da molto tempo prima e che le sue azioni recenti non avevano influito affatto sui suoi sogni. Aveva pensato che avrebbe risolto molte cose uccidendo quell'uomo, ma aveva ottenuto solo un incredibile senso di giustizia che gli era durato per tutto il tempo che quel maledetto animale aveva dimenticato a morire. Poi c'era stato solo il vuoto. Vuoto e dolore, perché anche se aveva regolato i conti, la sua vita era rimasta quella che era prima di ucciderlo, una vera merda. Aveva vissuto gli ultimi tre mesi della sua vita cercando quell'uomo e la volontà di trovarlo lo aveva tenuto vivo, solo quella. Sapeva che se non avesse fatto in modo di farsi dichiarare incapace di intendere e volere, sarebbe finito sulla sedia elettrica, ma a lui non importava un fico di morire o non morire. Era così stanco e così incazzato e così deluso e così stanco, stanco, era stanco... Presto avrebbe incontrato uno psichiatra e anche l'avvocato, ma lui non voleva un avvocato e sapeva bene quello che avrebbe detto lo psichiatra, era perfettamente sano di mente. Sapeva anche molto bene che non avrebbe mai fatto in modo di essere giudicato pazzo. Che vita avrebbe fatto? In un fottuto manicomio insieme a gente che pisciava nel letto e parlava da sola? No, non se ne parlava proprio. Sarebbe finito sulla sedia elettrica? Sì. Devo abituarmi all'idea, pensò. Poi scoprì la verità peggiore che un uomo possa scoprire. Non gliene importava niente. Sì, è il mio racconto preferito dai ah, tre di primo. Vale. Eh, non porterà nessuno, sì. eh. allora il secondo racconto si chiama Invece Non guardarmi, ed è il racconto che inizialmente, per eh, delle logiche editoriali che facevano capo alla prima casa editrice con cui è stato stampato il libro, è stato beccato oh, quasi, ma sì. non eh, sì. eh, è E che invece è stato reinserito in questa nuova edizione. Il secondo racconto oh, ci narra la storia di Sara, una donna che eh, noi conosciamo già con un dramma in atto visto che eh, suo marito oh, muore in un incidente sul cantiere eh, e lei poi vive con sua figlia, una 22enne. Eh, nel momento in cui riprende la sua routine no, o cerca, sta a terra per riprendere la sua routine, eh, incomincia ad avere dei, dei piccoli dolori che poi pian piano oh, diventano quasi una malattia invalidante. Questa è una piccola connessione con il secondo romanzo poi di, di, di Chiara, eh, che non abbiamo avuto la, la, la fortuna già di leggere. Eh, in questo momento, oh, con, con, questo, con questa patologia che diventa invalidante, eh, non è essa stessa poi il motivo eh, eh, che spinge verso quella violenza di cui dicevamo oh, all'inizio, eh, bensì un'altra cosa, è l'effetto di quella malattia, cioè sono gli occhi pietosi di, coloro che, di tutti coloro che eh, la incontrano e che non, non riescono ad essere diversi da quella, da quella pietà eh, eh, che, che lei scorge in quegli occhi e che la porteranno quindi a sua volta a reagire in modo, con un eufemismo, abbastanza energico, poi capirete chi comprerà il libro leggerà il perché. Eh, quindi io direi di di proseguire con una, con una seconda lettura che eh, tratta proprio da questo, da questo racconto che si chiama Non Guardarmi. I giorni passavano, ma non i dolori di Sara. Gli antidolorifici non sembravano fare molto effetto e spesso si svegliava nel cuore della notte, divorato dal dolore alle mani, alle spalle e all'anca. Inizialmente quel dolore all'anca appena sopraggiunto fu così forte da farle quasi dimenticare tutto il resto. La sua vita fu come tranciata, come svuotata da ogni senso. Si sentiva come un grosso animale in gabbia. L'anca pulsava, il dolore a volte era insopportabile e lei sapeva che stava perdendo l'ultima parte umana che le era rimasta. Non pensava più al futuro. Non era capace di perdersi nei ricordi né di fare progetti. Esisteva e basta. Mangiava poco, dormiva ancora meno, sopportava il dolore. Non era capace di fare altro. Jodie assisteva sua madre giorno e notte. Spesso l'impegno era davvero gravoso, ma andava avanti lo stesso. Cos'altro avrebbe potuto fare? Cucinava per lei, la lavava, la vestiva, si occupava della casa. Tra vari impegni di cui si faceva carico, il peggiore era sicuramente vestirla. Sara gemeva non appena la orava, e un'espressione sofferente le appariva sul viso stanco. Jodie la osservava e continuava ad aiutarla, mentre una coltre d'angoscia la avvolgeva. Come una tenda pesante impedisce alla luce di entrare in una stanza, così quella sensazione scacciava la gioia dalla sua vita. Giody si sentiva angosciata, soffocata, a volte disperata. Durante la notte sentiva spesso sua madre piangere piano. Giody scendeva la tv pur di non sentirla e si addormentava nell'angoscia di quel pianto. A volte desiderava fuggire da quella casa piena di dolore e correre lontano, dove non avrebbe dovuto occuparsi di nessun malato con gli occhi sbarrati dalla sofferenza. Non avrebbe mai abbandonato sua madre perché le voleva bene eppure a volte l'egoismo prendeva il sopravvento e Jodie non riusciva a controllare i propri desideri. Le accadeva di pensarci durante le notti insonni in cui sentiva Sara lamentarsi per il dolore. Come sarebbe stato facile allontanarsi e non pensare alla malattia? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma no, Jodie non era così, non avrebbe mai potuto abbandonare la madre. Scacciava quei fugaci ed umani desideri con stizza ma le rimaneva dentro un forte senso di colpa. Si alzava dal letto e quando si asciugava la faccia lavava via lacrime di sgomento ed evitava per bene di guardare il suo volto col colpevole dello specchio. Camminava in casa a testa bassa pur di non vedere la sua immagine riflessa. Non voleva guardarsi, almeno non prima di aver messo qualche ora tra lei e i pensieri della notte. terzo ed ultimo racconto del libro è Blackout che ruota attorno all'amore che Mike prova per eh, suo figlio che ha 5 anni, eh, che sembra l'unico vero motivo che riesca a dare un senso alla sua vita, una vita che per, per il resto è, definirei, quasi mediocre, eh, sia dal punto di vista spirituale che materiale, negli amori, anche con sua moglie stessa, una vita mediocre in cui l'unico barlume, eh, quindi di senso, eh, riesce a darglielo proprio a questo suo figlio. Eh, succede un qualcosa per cui poi questa, eh, questo rapporto deve per forza di cosa quasi prendere una determinata piega, deve intensificarsi. E eh, eh, in questo racconto che è abbastanza complesso perché c'è un'altra figura, che è Jordan, che è uno spiantato che eh, vive di rimedi di espedienti più o meno criminali, possiamo dire, che poi si intreccerà con la storia di, di Mike. E eh, eh, nessuno oh, all'interno del racconto resterà io scritto, mi sono preso gli appunti, indenne da questo amore incondizionato da parte di Mike. Ovviamente io non posso svelarvi più di tanto perché trattandosi di, di romanzi, in questo caso noir, no? potrebbero essere definiti, hanno delle precise dinamiche, dei precisi anche enigmi che non possiamo svelare ovviamente. Quindi passiamo alla, alla lettura quindi di questo brano tratto da Blackout, che è l'ultimo racconto del libro.